Ciao allora ragazzi che è che mi benvenuti in questo nuovo video! Bentornati quest'oggi su questo nuovo video. È un diciamo un mesetto che non carico video. Molti di voi mi avete chiesto: Ricky, dove sei finito? Ricky, che fine hai fatto? Ricky, vlogmas? Ricky, perché non fai più video? E quest'oggi vi spiego, diciamo, bene in sintesi. Cosa è successo Perché non ho più portato i video Allora La motivazione Non ci sono delle motivazioni principali Sono tutte motivazioni Che si sono sommate insieme Che non mi hanno potuto far caricare i video I blogmas ti portano via tantissimo Perché io non pensavo Mortassero via talmente tantissimo tanto, Cioè i blogmas li giravo tutto il giorno E li finivo la sera Li esportavo Li caricavo dentro il programma, de, il programma Di montaggio di editing Final Cut Poi li montavo Ci mettevo tre ore per montarlo Poi esportavo Ci metteva all'incirca una mezz'oretta 20 minuti Però so che questi video, i vlogmas vi sono piaciuti tantissimo e ho fatto praticamente in 8 giorni, in una settimana, 1000 iscritti. Infatti siamo arrivati a 11.000. Grazie a questi vlogmas sono arrivato a 11.000 iscritti in un giro di pochissimi di una settimana praticamente e vi ringrazio perché ecco, cioè, uh, 1000 iscritti in una settimana sono tantissimi. A dicembre mi sono fidanzato e questa qui è una cosa che molti di voi sanno, cioè chi mi segue su Instagram lo sa. E poi raga è stata la foto più vista La mia, la mia storia più vista Ora in programmazione ci sono tipo 5-6 video Tipo un video che mm, era... Allora era il 7 e l'8 ottobre Praticamente abbiamo fatto questo video Io Asa. Se... No perdono, dopo di... e Ci conosciamo da inizio settembre Però non ancora non eravamo entrati molto in sintonia Allora nel video si vede che Non siamo entrati molto in sintonia Però ragazzi Se ci vedete dopo Cioè Praticamente io e Asia siamo diventati come mio fratello e sorella Praticamente la mia sorellona e ci sentiamo tutti, cioè tutti i giorni, io non mi sento con nessuno tutti i giorni tranne che con lei, con lei mi sento proprio tutti i giorni, con Asia, è un botto, è veramente un botto con Figa, cioè sono anche contento dei risultati che sta avendo su YouTube, tantissimo contento dei risultati che ha avuto con il suo ultimo video di ricanza, e Asia tantissimo, te l'ho detto che ci voleva il video di virale per farti diventare ah, ah, ah, ah. anche Asia mi ha dato tantissime idee su come girare i video, idee... <ride> Ah e soprattutto Non avevo il computer Perché mi si era rotto Perché ho dovuto Sono stato una settimana Con il computer acceso Continuamente Perché dovevo inviare Un video Due video A due ragazzi Con cui ho fatto il video Appunto che saranno In programmazione In questi video E non mi si caricavano Non si caricavano Si impallavano sempre Io dovevo sempre Ricominciare a inviarlo Pure ieri qualche mignotta ho detto gran, Giochi Grande Oggi ce la facciamo Perché ho chiamato anche il wifi E beh Ha tutto benissimo Arrivato al 76% In tre ore Un botto Erano tipo 4G 3 g Giga, un botto e, per esempio all'altro vaffanculo vaffanculo, proprio una merda ora stasera lo dovrei ricaricare il video dello svapo, è in programmazione è in programmazione, lo devo girare perché più tardi lo giro, meglio è perché più cose mi succedono meglio e lo speciale di 10k l'ho registrato e vi dico che è stata una tortura una tor la tortura più brutta che ho abbia, vi giuro raga non ho mai sofferto così tanto che da mia. seguitemi su Instagram, ora ritornerò più attivo che mai due video a settimana, lunedì e che giovedì, se ci riesco li porterò sempre. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram che trovate qui. Mi sono Ma vi piacciono sto occhiali? Almeno. Cioè, perché a me piacciono un botto. E poi sono vista, raga. Che cazzo, Molti non ci credo che sono vista. Vabbè.